Va bene, mi hanno chiesto di cominciare e io comincio, se, se volete. Posso? Allora io mi chiamo Andrea Ragneri, ho una lunga storia, ho un grande futuro dietro alle spalle. Ho fatto il sindacalista, ho fatto politica, ho fatto il senatore, ho fatto l'assessore al comune di Genova e devo confessarvi che sono un oggetto di recupero perché dopo tante esperienze avevo tirato il remi in barca nel senso che sono sempre stato convinto che fare politica aveva senso se puntava, mirava a cambiare il mondo, a cambiare la vita della gente e delle persone e in una politica fatta di calcoli di brevissimo periodo, i traticismi in cui i mezzi, la conquista di una porzione di potere a volte piccolissima e miserabile prevalevano sui fini, che per me continuano a essere l'uguaglianza, la libertà, la solidarietà fra gli uomini, beh avevo deciso che quella politica non faceva per me. Poi ho incontrato Pippo, ma soprattutto ho incontrato quelli con cui Pippo aveva lavorato in questi anni, quelli che credevano che fosse possibile, che credono che fosse possibile cambiare l'Italia e cambiare il partito per cambiare l'Italia, senza capi, senza capetti e senza capi bastone. Che oggi, in questi giorni, si presentano ai congressi, in questa provincia e in altre province, alla fase dei congressi provinciali, chiedendo una cosa semplice, di far valere le proprie ragioni e di confrontarle con le ragioni degli altri. E che si stupiscono un po' quando vedono che nei congressi di circolo al massimo partecipano 20-25 persone e poi a votare ce ne vanno 200-300. Che si stupiscono un po', a volte perdono quasi la fiducia nel vedere che in questi tempi così drammatici in cui è incerto il destino del Paese e il destino della sinistra, c'è chi si preoccupa a comprare tessere e a distribuirla ai fedeli. Ma ci vanno, ci vanno al congresso, ostinati e contrari, come nella canzone di De André. Perché sanno che in questo congresso si gioca una partita storica. La partita è se esisterà ancora una sinistra in questo paese, una sinistra moderna, ma che ferma l'idea che ci sono i poveri e i ricchi, gli oppressori e gli oppressi, si impegna per cambiare il mondo e chi pensa a conservare le proprie poltrone e il proprio potere che sanno che il rischio più grosso che corriamo è che la rabbia sociale che è destinata a crescere dentro una crisi così violenta bene sanno che il rischio è che questa rabbia si scarichi contro i partiti e la politica invece che fare i conti con le ragioni di fondo con le disuguaglianze di potere e di ricchezza che questa crisi hanno determinato e che hanno tanta voglia di allargare il campo della politica nel tempo e nello spazio che in questa politica ci stanno stretti nel tempo perché non ne possono più dei giornali che ci raccontano che i destini dell'Italia e del governo dipendono dal succedersi di comunicati che una volta dicono che Alfano rompe con il PDL e cinque minuti dopo dicono che questo non è possibile. E tutto questo mentre la gente è investita dalla storia, non dalla cronaca, dal fatto che dobbiamo fare i conti con un ambiente sempre più de de degradato, con i rischi mortali per il pianeta del cambiamento climatico, Col fatto che la storia c'entra in casa, non solo con le borse, ma anche con i volti, le facce degli immigrati, di coloro che scappano da una vita di oppressione e di paura. Ecco, e, e, e noi siamo attaccati a quella cronaca lì. Se c'è una, una cosa che non reggo, che è irregibile nella, nella politica delle larghe intese, è, è aver ridotto la politica a, al giorno per giorno, addirittura al minuto, al minuto per minuto. E, e hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di spazio, perché non è possibile ridurre la politica dentro lo spazio angusto della necessità, a cui pare non poterci essere alternative, la necessità economica, la necessità dell'austerity europea, la necessità del mercato. Napolitano, il presidente Napolitano, ieri si lamentava che la politica è troppo rissosa, che, che, fa, che, che la gente si insulta troppo. Ecco, bisognerebbe che anche Napolitano si convincesse di una cosa ovvia: che la politica è tanto più rissosa quando vengono meno le alternative di idee e di valori. Che quando si sta nello spazio stretto della necessità, quando ci si contenta, ci si contende aspramente pezzi di potere per fare quello che comunque è necessario. Beh la politica necessariamente assume i toni del personalismo, della rissa personale, dello scontro senza principi. La cosa poi che mi fa impazzire, scusate la digressione, è che quelli che dicono di agire in stato di necessità poi si sentono tutti indispensabili. Tutti. E c'è una gara a chi ci mette la faccia a fare le cose necessarie, compreso il mitico compagno Fassina che rientra al governo... Perché è indispensabile mi viene in mente quello che mi diceva un ve mio vecchio maestro Vittorio Foa quando qualcuno esagerava nel ritenersi indispensabile gli diceva stai tranquillo le cose vanno male anche senza di te ecco il compagno Fassina dovrebbe sapere che le cose andranno male anche con lui e anche senza di lui potrebbe farne, potrebbe farne a meno e poi se tu restringi il campo delle possibilità e delle scelte, e, e, succede che la rissa è inevitabile. Se mettete 22 giocatori a giocare in un campo, un campo di calcetto, si picchiano, o si allarga il campo, ripresentando scelte di valori alternative, oppure la rissa è il risultato del vivere e del pensare la politica in uno stato di necessità. Oggi Pippo ci presenta la mozione a cui sono fiero di avere, di avere collaborato, di essere stato uno dei tanti che hanno collaborato dentro una straordinaria mobilitazione cognitiva, in rete e faccia a faccia. Gran parte di voi troveranno in questa mozione cose che hanno detto, cose che hanno scritto, cose, il risultato dell'avere intrecciato i propri pensieri con i pensieri, pensieri degli altri. Ecco, l'idea e di fare un partito capace di farla davvero questa mobilitazione cognitiva e credo che di tenerla viva e questo sia il senso fondamentale della candidatura di Pippo costruire un partito che faccia propria l'esperienza che noi, che voi avete vissuto in questi mesi e in questi giorni e credo che Fabrizio Barca il mio amico Fabrizio Barca dovrebbe rendersene conto, mi pare che stia cominciando a rendersene conto che l'unica possibilità di costruire il partito della mobilitazione cognitiva e dello sperimentalismo democratico passa da qua dentro, passa dal lavoro che abbiamo fatto, passa nel, porti, nel far diventare valore di, di tutto al partito quella mobilitazione cognitiva che ha animato la costruzione di questa mozione. È lunga, adesso ci rimproverano che è lunga. È lunga più di quelle di Cooperlo e di, e di, e di Renzi messe insieme. Beh, è così perché è l'unica che assomiglia a un programma, che assomiglia a un programma, in cui si dice chiaramente alle persone quali sono le cose che faremo, eh, in cui gli mettiamo a disposizione materiali per dire anche che non sono d'accordo. Ma gli diciamo cosa faremo per il lavoro, per il fisco, per la scuola, per l'università, la gente li può trovarci risposte, risposte che poi magari mette in discussione, ma ci sono, ma ci sono, e guardate questa cosa è fondamentale, perché la vaghezza dei programmi, i programmi vaghi, magari roboanti con tante belle parole, sono quelle che poi permettono qualsiasi trasformismo, la vaghezza dei programmi è la base del trasformismo, cioè di quella politica, che come dire, piega ogni giorno i contenuti alle alleanze, la storia, la storia di questi giorni. E allora è, è, è un programma che si piglia i suoi impegni verso i membri del partito, verso gli elettori e verso i cittadini. Ed è, ed è un programma concreto, ma è concreto perché è radicale, perché non si rassegna all'esistente, perché è fatto da gente che non si è rassegnata in questi anni nei posti dove lavora, dove fa scuola, dove fa università, dove fa ricerca. Ed è concreto perché le cose che sono scritte lì, certo sono un programma di governo, ma sono anche un programma d'azione di tutti i giorni. Molte di quelle cose in molte città, territori, scuole, università, luoghi di lavoro d'Italia, si sono già fatte e sono scritte lì perché c'è qualcuno che le fa. E sono possibili proprio per questo. E questa è la concretezza, la concretezza che oggi bisogna conquistare. E proprio per questo, scusate, io rivedo a chi ha partecipato a questo lavoro sono un recupero forte non solo di intelligenza e di ragione, ma anche di cuore, di coraggio, di passione, di immaginazione. Quel cuore, quella passione, quel coraggio, quell'immaginazione da, da usare insieme che è necessaria la sinistra, vedete la destra può vincere anche in una città di individui massificati, la sinistra perde, la sinistra ha bisogno di cuore, di coraggio, di passione. Ah, da rimettere il cuore intercervello, dice Gioacchino Belli in un suo sonetto. Parlava di un buon bicchiere di vino rosso. Mi piacerebbe una sinistra, un partito, che ci provasse a rimettere il cuore nel cervello. Il nostro PD, il PD di Pippo Civati. Scusate, scusate, adesso, adesso arrivano i giovani. Ellis Klein, a cui cedo volentieri la parola. Ellie che è stata una grande animatrice della, della stagione di Occupy PD e che è con noi. Buonasera, grazie. Buonasera, dunque io sono molto timida, farò un po' fatica, però voglio raccontarvi che l'ultima volta che ero a Roma eh, era 12 giorni fa, una sciocchezza e c'ero con molti di voi. C'ero per una bella manifestazione di piazza, quella per la Costituzione, e sono partita la mattina alle 7 da Bologna con un pullman organizzato da Arci e Libera e avevo dietro queste due ragazze di 16 anni di Libera che hanno cantato per tutto il tempo De André a memoria, tutto il tempo. E quando siamo arrivati io ero un po' spaventata, pensavo di essere un pesce fuor d'acqua in quella piazza. E Invece guardate, è impressionante il numero di democratici e di democratiche che c'erano. Eravamo democratici in borghese, Democratici con l'orgoglio democratico e la tessera in tasca, purtroppo. Però guardate, quelle sono le nostre piazze. Lo erano prima, continuano ad esserlo adesso. Sono quelle in cui abbiamo raccolto le firme per abolire il porcellum, sono quelle in cui abbiamo fatto vivere quella splendida stagione dei referendum per i beni comuni, sono quelle in cui abbiamo urlato insieme se non ora quando. Quelle piazze sono anche nostre. E in quelle piazze, insieme a noi, abbiamo riconosciuto tantissimi delusi tantissimi che si sono sentiti esclusi dal dibattito in questi anni, tantissimi che abbiamo perso per strada ma che erano elettori nostri o nostri compagni fino all'altro ieri. E allora forse è arrivato il momento di chiederci perché. Di chiederci perché quelle due ragazze di Libera non hanno la tessera del PD e di chiederci com'è possibile, com possibile che chi si sente in questo paese di fare la lotta alla criminalità organizzata non si senta ancora a casa in questo nostro partito. Perché io sogno un PD e spero di sognarlo insieme a voi, dove chi fa queste battaglie si senta a casa. Quelle due ragazze di Libera non solo non hanno la tessera, ma fanno parte di una generazione che è un po' anche la mia di persone che in qualche modo hanno avuto una brutta prova dalla politica, nel senso che si sono convinte che la politica sia una cosa distante, una cosa che non ci riguardi, una cosa che fanno pochi bisogna lasciarla fare a loro. Questa è l'eredità più tragica che noi raccogliamo da una classe dirigente che è più o meno sempre la stessa da vent'anni e che non ha fatto un minimo di autocritica neanche davanti ai fallimenti, neanche davanti agli errori. Lui... Spesso... Spesso ci capita di dare volantini ai nostri coetanei e di sentire quando ci giriamo che ci vogliono far sentire che li stanno stracciando. E questa è un'umiliazione per noi, ma la cosa più grave è che è un'umiliazione anche per loro. Magari non si rendono conto, però la verità è che finché noi ci siamo allontanati, schifati o delusi dalla politica, l'hanno fatta altri e le conseguenze le abbiamo pagate sempre e comunque noi. Sempre. Allora, io non mi voglio dilungare troppo, però guardate, voglio dire una cosa. Secondo me in questi anni... Questa classe dirigente ha spesso risposto davanti ai risultati elettorali poco soddisfacenti che sono gli elettori che non ci capiscono. Ecco, adesso vorrei che mi spiegassero come faccio io a spiegare agli elettori 101. Perché vi assicuro, sono una cosa molto difficile da spiegare. I 101 nascono da, non sono nati ieri, nascono da una lunga storia, da una storia in cui forse in questo partito c'è mancato un po' di coraggio. C'è mancato un po' di ascolto, un po' di coerenza, un po' di concretezza. Allora noi questa cosa la dobbiamo ricostruire insieme. E aveva ragione perfettamente Andrea poco fa a dire che è un lavoro più difficile, è una strada in salita, no? C'era Tiziano Terzani che diceva, tra un, quando ti trovi a un bivio, tra una strada che va giù e una che va su, piglia sempre quella che va su. Perché quella che va giù è più facile ma arriva in un buco. E quella che va su può riservare grandi sorprese. Io penso una cosa, penso che noi siamo qui perché... Questa, questa, siamo qui perché queste cose noi le sogniamo insieme molto banalmente. E Che cosa sogniamo? Noi sogniamo un PD che sappia offrire al paese le persone migliori che ha, settore per settore, che non stia lì a sceglierle in base al manuale Cencelli. E guardate, sembra una banalità, ma è così. E noi sogniamo insieme un PD che, quelle gio due giovanissime, lo ripopolino, che vengano a cantare nei nostri circoli, sui nostri pullman, con la loro travolgente freschezza. E sogno un PD che sia a casa per tutti coloro che, come me, nel mio piccolo, avevano avuto un'esperienza deludente dentro al partito e che qualcuno ha saputo riavvicinare. Scusate. Ma... Questa era una cattiveria. Allora, io sogno, insieme a tanti di voi, un partito che veramente riporti questi ragazzi per mano nei cortei, perché dobbiamo insieme ridare dignità alla politica e non sarà una cosa fa facile, perché lo sfacelo culturale degli ultimi anni, impone molti altri anni per, ri per ricostruire. Però c'è qualcuno che secondo me ha le possibilità per farlo. Il motivo per cui lo penso è che, vedete, Abbiamo fatto una battaglia insieme a molti altri di voi che vedo in questa sala, altri hanno fatto altre scelte, ma abbiamo fatto una battaglia molto chiara, si chiamava Occupy PD ed è stata straordinaria la risposta che è arrivata dalla nostra gente, da dentro e da fuori il partito. Siamo stati letteralmente inondati di messaggi in questi mesi, di messaggi di compagni che avevano alle spalle anni e anni di militanza prima anche in altri partiti e che ci dicevano non ci riconosciamo più nelle scelte di questa dirigenza, fate qualcosa. E da fuori, tantissimi che ci scrivevano, guardate, andate avanti ragazzi, perché questa è la battaglia di tutti. Questa è la battaglia di tutti perché non vediamo l'ora di votare il Partito Democratico. C'è un Partito Democratico che forse da fuori si vede poco ed è nostro compito farlo vedere. E nelle campagne elettorali in cui diciamo molto poco e quello che diciamo di solito è... Oh, sì, si potrebbe andare con Monti, mai con il PDL. In queste campagne elettorali a me spiace che non si parli dei militanti e dei volontari che sul territorio fanno le battaglie giuste da anni e che le firme le hanno raccolte e che hanno popolato quelle piazze. E mi dispiace che non si parli dei grandissimi amministratori, molti sono qui tra noi, che ottengono risultati concreti giorno per giorno sul tema dell'ambiente, sul tema dei bilanci. Allora questo è il PD, noi siamo questo PD. E questo PD può ritornare ad essere la casa per tantissimi che in questi anni sono rimasti, giustamente, bisogna dire, delusi da alcune dinamiche e da alcune cose a cui abbiamo assistito. In questa sala ce ne sono tante di persone che hanno fatto con noi questo percorso negli anni e ce ne sono tante che si sono aggiunte che continuano ad aggiungersi dopo, giorno dopo giorno io vedo qua una, una prima fila in cui vediamo Corradino Mineo Sergio Lo Giudice, Lucrezia Ricchiuti c'è Laura Puppato, Felice Casson oltre Andrea Ranieri e ci sono anche Mirko Tutino che è il famoso, il famoso amministratore che a differenza di altri ha spento l'inceneritore di Reggio Emilia a 30 anni perché le cose si possono fare c'è Ilda Curti, Luca Pastorino, Marco Boschini Filippo Taddei, Elena Gentile, insomma questo PD già c'è, è nostro compito regalarlo a tutti, no? Perché io sono convinta, guardate di una cosa, e scusatemi se seguo questa traccia perché sono un po' emozionata, mi si chiedeva venendo qua, sono stata avvertita tardi eh, di dover intervenire, eh, senza voler rinfacciare a nessuno ovviamente, mi si chiedeva di spiegare perché siamo qui oggi, ma noi siamo qui per un motivo molto banale, perché non potevamo essere altrove. Perché Pippo Civati, Pippo Civati si è candidato alla segreteria, si è candidato e ci ha candidato. A novembre dell'anno scorso, in tempi non sospetti, prima del disastro di aprile, dei 101, delle larghe intese che tendono a diventare le lunghe intese senza stare a sentire gli elettori e gli iscritti, prima di tutto questo, sulla base di un progetto, guardate lo diceva bene prima Andrea, costruito con la fatica negli anni, lui è andato in giro come un pazzo in tutti i territori. Guardate, in questo congresso non decidete in base a chi vi parlerà di cambiamento, perché sono convinta che tutti i candidati vi parleranno di cambiamento. Ma il cambiamento sta tutto in come tu pensi di poterlo fare. E secondo me non c'è altro modo giusto che quello adoperato dai molti che hanno contribuito con Pippo a costruire questa mozione che è andare in giro instancabilmente a cercare le migliori energie e competenze che il partito e la società possono offrire metterle insieme farle incontrare, discutere, ascoltarle farne proposta politica farne sintesi questo è l'unico cambiamento reale che si può fare è più faticoso senz'altro ma è l'unico che vale la pena fare insieme allora quando ci si dice sì, ci prendevano in giro, sono 70 pagine sono tante, però guardate sono 70 pagine che sono la misura del rispetto che Giuseppe Civati e noi abbiamo voluto dare a tutte le persone che in questo percorso sono state coinvolte, no? E allora in questo momento io dico, quello che, oh, ho sbagliato pagina, perdonatemi, <ride> vi dicevo, questo, questo, il contributo fondamentale, lo scrivevo ieri su Facebook, ne ho parlato con molti di voi, il contributo fondamentale di questo percorso è che vuole essere un regalo per tutto il PD, a prescindere da chi vincerà. Io penso che noi questo congresso non solo lo possiamo vincere, ma lo dobbiamo vincere, perché sarebbe cosa piccola se in questo congresso si giocasse il futuro di un partito. In questo congresso si gioca il futuro di questo paese nei prossimi anni. Allora, io penso, io penso che sia dovere di tutti noi parteciparlo il partito. Fare iscrivere gli amici e i parenti che si sono allontanati in questi anni, perché veramente è una battaglia che noi possiamo vincere soltanto insieme. Io voglio ringraziare voi, tutti, per l'impegno, la passione e la dedizione che stiamo mettendo in questa battaglia. E voglio ringraziare chi ci segue da casa, ci sono moltissimi eh, collegati in streaming e ci sono moltissimi che si sono riuniti nei circoli, nelle loro città per seguirci oggi. Io voglio ringraziare tutti, perché è vero che dipende non solo dal, dal talento di Pippo, dipende veramente da tutti noi. Guardate, io voglio ringraziare per ultimo, e poi veramente vi lascio, Pippo Civati perché, guardate, io appartenevo, ora non lo vedo però, io appartenevo a quei tanti che avendo avuto brutte esperienze si sono allontanati e Pippo è uno che quando mi ha incrociata per caso ha detto avrei bisogno di una mano a fare un'indagine sui patrimoni italiani in Svizzera su cui nessuno ha pagato un centesimo ovviamente, io mi sono messa a disposizione molto umilmente e venivo da un'esperienza in cui avevo imparato che tutto il mio lavoro e la mia fatica venivano date per scontate, non ci facevo neanche più caso. E questo, che era già un dirigente nazionale del Partito Democratico, nonché consigliere regionale Lombardo, ogni volta che gli mandavo qualcosa si prendeva la briga di scrivermi grazie, ottimo lavoro, guardate, sembra un niente, ma questo è il mio segretario, è uno che sa valorizzare, è uno che sa valorizzare l'impegno di tutti voi lo sa valorizzare e sa renderlo patrimonio comune per tutto il PD quindi andiamo a testa alta insieme a lui andiamo a vincere per cambiare questo PD e per cambiare insieme questo paese in bocca al lupo a tutti noi, grazie e vorrei chiamare Walter Tocci grazie Adesso sarà con noi Walter Tocci, che non, che non vedo, eccolo, che è uno, guardate non è una battaglia di età, io lo dico sempre, è una battaglia di mentalità tutta questa, perché ci sono persone straordinarie come Walter che quando ci siamo riuniti a chiederci come cambiare insieme questo partito si è seduto a tavoli di discussione otto ore insieme a noi a mettere a disposizione la sua esperienza. Noi senza esperienza non andiamo da nessuna parte, grazie. Grazie Ellie. Grazie. Ma anch'io voglio ringraziare Pippo perché è un leader generoso, una specie rarissima, soprattutto nel PD. E ha ricevuto poco ma vuole dare molto. Si è fatto da solo, con i propri meriti, sudando sette camicie, senza la protezione di capi cordate e però mette in movimento energie mette in movimento gli altri mette soprattutto in movimento una nuova generazione e quindi ci consente di parlare col noi chi siamo noi che ci facciamo qui noi siamo quelli delle passioni forti ci disperiamo per il solito pd ma speriamo nel pd che può cambiare l'italia aprire una possibilità, lo dice bene la mozione, ma forse dobbiamo renderlo ancora più chiaro. Magari scrivendo sui manifesti delle nostre assemblee qualche parola in più accanto al simbolo. Io scriverei il PD, non ancora, per dire una carenza e una promessa. Poi dopo il congresso scriveremo ecco il PD, se a vincere saranno... I giovani nativi democratici quelli della mia generazione possono solo aiutarvi facendo un passo indietro poi dopo giovani e anziani faremo faville insieme noi siamo quindi quelli delle passioni forti ma nel pd ci sono anche quelli delle passioni tristi e delle passioni finte Sono finte, sono finte le passioni di chi vuole solo cambiare il marchio per vendere la stessa merce di prima a prezzi ribassati. I notabili sul territorio hanno già capito il vento che tira, hanno già cambiato le insegne e dicono ai loro clienti «Siamo sempre noi, venite, facciamo i saldi per vendere di più». Questo è il partito del franchising, leader mediatici e notabili sul territorio. Doveva essere smantellato creando un vero partito popolare. C'era una grande occasione. Non dovevamo rimettere gli elenchi di quei 3 milioni nei cassetti. Non dovevamo chiamarli solo la domenica ad acclamare leader poi rivelatisi perdenti. Ma dovevamo chiamarli tutti i giorni, feriali, per partecipare alle decisioni, per coinvolgere le energie sociali. Per fare le riforme non basta il bicameralismo, come si dice. Ci vogliono partiti capaci di convincere il popolo sulla bontà di queste riforme. La vera riforma istituzionale in Italia è cambiare il PD lasciando in pace la Costituzione. La mia generazione ha dimostrato di non avere la vocazione a cambiare la carta. Con umiltà lasciamo questo compito alla generazione successiva. Ma chi doveva costruirlo, questo PD popolare? Quelli delle passioni tristi. Ma non hanno mantenuto le promesse, hanno portato alla sconfitta elettorale e al collasso dei 101, ma sono tristi perché non hanno avuto né il coraggio né la responsabilità di spiegarne i motivi alla propria gente. E ancora oggi dicono che è tutta colpa dei parlamentari indisciplinati. Una cosa simile la disse anche Cadorna dopo Caporetto. Ma poi, ma poi dopo Caporetto arrivò Armando Diaz, un grande generale, che riorganizzò tutta, tutto l'esercito, suscitando l'entusiasmo della truppa e il piave mormorò «non passa lo straniero». La disciplina di un partito è quella che nasce nei cuori e nelle intelligenze dei militanti quando si sentono coinvolti in un'impresa collettiva ma quelli delle passioni tristi, quindi sono la causa della crisi del PD, e quelli delle passioni finte, fanno fortuna sugli effetti della crisi del PD, guardandosi bene da risolverla. Noi dobbiamo andare oltre le cause e gli effetti, noi dobbiamo proporre la soluzione. Loro lasciano alla fine le cose come stanno, alla fine troveranno anche un accordo. La vera novità, la vera sorpresa delle primarie può essere proprio un grande successo della mozione civati che cambia tutto lo scenario la vita interna del partito democratico il primo passo della soluzione è avere fiducia nel popolo nel popolo che aveva già capito tutto nel 2010 con il referendum dell'acqua dopo 30 anni di liberismo quasi 30 milioni di italiani hanno detto curiamo i beni comuni per salvarci dalla crisi più grave del secolo c'era una propensione a sinistra dell'elettorato ma quelli delle passioni tristi non ci hanno creduto, sono pessimisti e si sono rivolti a casini e a monti, i quali oggi dicono l'uno all'altro «sei inutile» e hanno entrambi ragione. <ride> nel frattempo tre milioni di elettori nostri delusi sono andati da grillo, ma avremmo dovuto raccogliere quell'appello popolare sui beni comuni, elaborando un nuovo progetto lottando contro i privilegi, ma possiamo ancora farlo, cambiando l'agenda di governo. Siamo la legge di stabilità, ho letto l'indice, è lo stesso da vent'anni, tasse, tagli, burocrazia, e il deficit peggiora sempre, ma non sarà colpa proprio della legge di stabilità, che porta male. Sostituiamola, facciamo ogni anno un'altra legge, la legge della creatività, per coltivare e mettere a frutto l'intelligenza dei nostri giovani, nella scuola, nell'ambiente, nella qualità del territorio, nella cura delle persone, non è solo spesa pubblica, sono campi nei quali possono crescere nuove imprese e lavoro qualificato. L'establishment le chiama riforme solo i provvedimenti sgraditi ai cittadini. Ma perché dobbiamo vivere male? Siamo ricchi di conoscenze, mettiamole a frutto per fare le riforme che cambiano la vita dei cittadini.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 un evento che fa storia, non va dimenticato, certo dobbiamo fare subito qualcosa, cancellare la legge Bossi Fini, regolare in modo civile i permessi di accesso, ma quando è crollato il muro di Berlino non ci siamo messi a discutere dei passaporti. Abbiamo allargato il confine dell'Europa verso est per dare a quei popoli una speranza, a quei popoli che uscivano dalle dittature comuniste. Avremmo dovuto mostrare la stessa apertura verso i popoli che si liberano dalle dittature nordafricane. Avremmo dovuto volgere lo sguardo dell'Europa verso il Mediterraneo, che non è il suo confine, la sua origine. Invece l'establishment ha voltato le spalle e quando si è girato verso il Mediterraneo lo ha fatto o con i cacciabombardieri o con i contratti petroliferi. I disperati dei barconi sono anche la conseguenza dell'ignavia della politica estera europea e chi deve proporle questa svolta euro-mediterranea del continente? È compito nostro, della sinistra, italiana ed europea, questo è, è il compito, è il programma per le prossime elezioni europee, ma questo è il cuore del congresso del partito democratico di queste cose dobbiamo discutere in queste settimane insomma caro pippo abbiamo un compito ambizioso aprire una possibilità non solo una bella mozione ma dobbiamo portare una forza immaginativa dentro questo congresso del PD. Dobbiamo inondare i circoli e i gazebo di una passione felice che travolga le delusioni del passato, che incuriosisca gli incerti, che mobiliti le energie ancora sopite. Dobbiamo insomma tracciare una linea che distingua il PD di ieri e quello di domani, il tempo delle sconfitte e il tempo delle opportunità. Insomma, cari amici, cari compagni, portiamoci chi vuole nei circoli del PD un libretto, un piccolo libretto dell'Antico Testamento, il Coelet, che dice il tempo delle lacrime è il tempo delle risa, il tempo dei gemiti e il tempo dei balli, il tempo delle pietre scagliate e il tempo delle pietre raccolte, il tempo senza abbracci e il tempo di abbracciare. tipo dice dalla delusione alla speranza le cose cambiano cambiandole che bello ragazzi le cose cambiano cambiandole guarda che se sembra il cd di Cam Carmen Consoli le cose cambiano cambiandole Prende in giro, dice che il nostro slogan è ripetitivo, ma c'era bisogno di rafforzare il messaggio che le cose cambiano, perché lo diciamo sempre e poi non cambia mai nulla. E c'è bisogno di cambiare non solo le parole, l'atmosfera, come propone qualcuno, ma anche le cose che si dicono e soprattutto le cose che si fanno. Non cambiare gli ideali, i riferimenti e i miti, perché dopo aver tolto di mezzo Prodi e Rodotà potevano anche toglierci del Piero o Totti, non importa la tifoseria ma toglierci il sale della politica di questi tempi, delle figure che per noi sono essenziali, non bisogna cambiare nemmeno lingua perché i matrimoni egualitari si chiamano così, non civil partnership e l'austerità di Berlinguer... L'austerità di Berlinguer non è l'austerity di oggi, era proprio un'altra cosa e io consiglierei a tutti quelli che usano questo termine di andarsi a rileggere quelle pagine. Non bisogna cambiare le promesse, gli impegni, le carte di intenti che abbiamo fatto sottoscrivere a tutti in modo maniacale e poi abbiamo fatto il contrario. Non bisogna cambiare gli alleati in corsa e scusate l'enfasi ma io lo voglio dire, Niki, fratello mio, dove sei? Dove ti abbiamo lasciato? è sicuramente meritorio, io vedo molti amici e colleghi impegnati nel tentativo straordinario di cambiare la destra, di costituzionalizzarla, perché parlano sempre facile per farsi capire, costituzionalizzare la destra, ma io ricordo che noi siamo nati per cambiare la sinistra italiana e questo non sarà mica diventato il congresso del PDL, perché va bene le larghe intese, ma vedo un po' di, come dire, di atteggiamenti sfocati. Cambiare le cose vuol dire anche saper cambiare le persone e se posso riprendere Crozza che i dirigenti si sostituiscono sostituendoli. Significa, significa anche capire che cosa non ha funzionato, interrogarsi senza dare la colpa a qualcuno, perché posso dirlo: il fatto che si sia dimesso solo Bersani non è una bella cosa, dall'idea che fosse un capo espiatorio a cui addossare tutte le colpe, ma sappiamo che gli errori non sono stati, come dire, solitari. E se non hai vinto però con i titolari è un po' difficile vincere con le riserve, bisogna provare a cambiare gioco, a cambiare squadra. Significa scoprire, scusate se mi ripeto, ma io la porto fino in fondo questa storia, vuol dire scoprire chi sono i 101 e denunciarlo, e denunciarlo. Io capisco, gli altri non ne parlano, non deve essere facile per loro parlare dei 101, per tanti motivi, però se non ne hai di 101 con te è molto meglio, io posso garantirlo a tutti voi, che con me non ce n'è neanche uno. Significa, significa non cambiare posizione, cambiare, noi la cambiamo ogni due settimane, facciamo almeno tre, proviamo a resistere. Perché cambiare, guardate, questo me l'hanno insegnato le persone che avete ascoltato prima, vuol dire avere costanza, che non è quella pazienza sofferente di accettare tutto quello che succede, è la costanza di insistere, di battere per le cose in cui crediamo, lo dice benissimo Fabrizio Barca che è già stato citato da Andrea Ranieri, le cose in cui crediamo, altrimenti perché uno prende la briga di fare politica, di alzarsi più presto, di andare a letto più tardi di passare le serate tutti insieme non ci sono più le ideologie non ci sono più i grandi no? l'abbiamo sentito ripetere da quando siamo nati allora perché lo facciamo? perché ci sono delle cose a cui teniamo e allora vuol dire che per cambiare bisogna sicuramente essere popolari ma non si deve avere paura di essere anche impopolari anche se l'argomento non è fico non è cool se si parla di carceri di stranieri e insomma se si parla di poveri, perché è di questo che si tratta, non bisogna piacere a tutti, è una bellissima idea, Berlusconi ci ha provato lungamente, bisogna piacere a qualcuno e saperlo rappresentare che è la cosa più difficile non solo in Italia ma in tutto il mondo, ce lo urlano i ragazzi, non ci rappresentate e questo è il punto da cui ripartire e bisogna sapere non deludere le persone, io trovo incredibile che questo partito non abbia ancora discusso, non so quando lo farà, speriamo in questo congresso, del fatto che alle ultime elezioni noi abbiamo perso dai 3 ai 4 milioni di voti, c'è un partito democratico fuori dal PD, un partito intero che non ci vota più ma magari ci voterebbe e che in molti casi ha voluto darci un segnale, si tratta di un terzo dei nostri elettori, Vogliamo occuparcene almeno noi che siamo qui, vogliamo dedicare questo congresso a loro, ad un'interrogazione che ci riguarda, ma che riguarda le tante persone che voterebbero per un progetto di cambiamento ma non trovano lo strumento per farlo. E poi cambiare, posso dirlo, è amore per la realtà, sembriamo dei marziani, sembriamo dei marziani, io ho la sensazione, mi sento marziano anch'io ogni tanto. Bisogna cambiare acqua, bisogna cambiare aria, bisogna cambiare suolo, bisogna cambiare tempo, bisogna cambiare mezzi, bisogna cambiare queste cose se vogliamo parlare dei progetti di trasformazione. L'ambiente è ancora considerato minoritario, Laura Pupato è andata via, ma insomma, ma è possibile che sia un capitolo del programma l'ambiente, che arriva alla fine, che c'è un compagno che se ne occupa, che tiriamo fuori dalla quinta, perché è una, come i diritti civili, come l'innovazione... Bisogna sicuramente cambiare verso, come dice Matteo Renzi, che saluto, perché io vorrei che fosse un congresso leale in cui ce le diciamo tutte ma stiamo sulla politica, però bisogna intendersi sul verso, lo dico molto seriamente, bisogna intendersi sul verso perché prima i giornalisti mi dicevano, ma lei è con... te lo chiedono così adesso in Italia, lei è un po' di sinistra, è considerato quello di sinistra, io dico bene, cioè va bene, state calmi, tutto ok. Però ho l'impressione che al di là di dell'impegno che ci mettiamo, il problema sia che molti sono scivolati verso destra, e verso un'indistinzione che si vede nelle cronache, aprite i giornali, i giornali di domani e lo scoprirete ancora, e ogni giorno è così, siamo nell'indistinzione, una volta si diceva la notte in cui tutte le vacche sono nere, lo diceva un antico iscritto al PD d'Alemiano che si chiamava Hegel, eh. Le la notte in cui tutte le vacche sono nere in realtà se voi accendete la luce non ci sono più le vacche non c'è più il, eh, la sostanza della nostra proposta politica battaglie che si rovesciano posizioni che si scambiano anche cordate correnti che si intersecano. È, un è una cosa da national geographic i franceschiniani stanno correnzi dibattito, ma chi se ne è con rispetto parlando abbiamo cose un po' più urgenti di cui intenderci e di cui occuparci allora io penso che quando vogliamo cambiare le cose bisogna cambiarle per far vincere non i condannati i condannati a perdere però quelli che per la società sono degli sconfitti in partenza gli esclusi, le persone marginali bisogna provare a rovesciare quella piramide, bisogna provare a cambiare punto di vista se non le cambi del resto, se non lo fai come ho cercato di dire, le cose rimangono così e c'è un posto fantastico per fare questo, si chiama destra guardate è comodo No, sono, adesso avete visto, ci sono due PDL, perché uno non bastava. È ritornato, è ritornato Casini, un leader, adesso è centro, avete visto, è al centro dell'attenzione, Formigoni che discute di sanità. Avete, è fantastica. La... C'è già un posto dove tutto si può accompagnare. La sinistra invece ha un compito più complicato, che è quello di provare davvero a modificare i rapporti, le relazioni di potere. E ci sono delle cose che devi fare... In modo quasi obbligatorio se vuoi cambiare, non puoi candidare una persona che hai ritenuto impresentabile a gennaio e la ricandida a ottobre. Non si capisce, è successo in queste ore. Se fai le tessere a pacchetto prepagate come le carte telefoniche, perché è successo anche questo in giro per l'Italia. Eh, c'è anche il caso di chi ha addirittura iscritto intere città io sono da sempre favorevole all'anagrafe degli iscritti ma intendevo dire un'altra cosa non è, che, cioè, non è che bisogna andare in comune così non credo che si cambi granché o forse non si cambia proprio nulla se non si capisce qual è il nostro giudizio sulle larghe intese il mio è chiaro può, essere non, può non essere condiviso ma è chiarissimo eh, quanto devono durare queste larghe intese eh, e perché se sei contrario poi degli, dei sostenitori che sono favorevoli davvero noi vorremmo capire lo chiedo agli altri candidati per loro quando devono finire questa cosa basta la legge elettorale la legge di stabilità o dobbiamo cambiare la costituzione come ha detto Walter Tocci o dobbiamo farci carico di una storia lunga addirittura fino al 2016 perché non è neanche così semplice a quel punto andare a votare nel 2015 e se volete questa ve la spiego un'altra volta perché è troppo complicata e poi se tu non fai delle cose ne ho sentite già dagli, dagli amici da Ellie, da Andrea, da Walter ma se tu non fai delle cose che sono quelle che devi fare non cambi un cavolo il referendum sull'acqua ma guardate che è necessario che noi seguiamo quello che hanno detto gli elettori e cerchiamo di trasformarlo in un disegno di governo e di servizio per la nostra collettività punto, la politica non lo sta facendo non è che è questione di scelta As se noi diciamo in tutti i congressi, in tutte le emozioni, ascoltiamo i tuoi elettori, allora io non dico di fare come Bergoglio che telefona, adesso rice potreste ricevere stasera una telefonata perché questo calore, però noi non ci siamo fatti più vivi con i nostri elettori, non con gli elettori del PDL, del Movimento 5 Stelle, con i nostri, con i tuoi verrebbe da dire, con quelli, eh, allora se, se queste cose non le metti in campo, se hai paura, se non senti il vento che soffia, quello che è soffiato in noi e ci ha travolti anche a febbraio, se fai sempre es esercizi eh, per diventare più cinico, più disinvolto, le cose non cambieranno mai, e lo dico davvero a tutti perché questo è, è un passaggio per me delicato della storia del centro-sinistra, della sinistra italiana, lo è davvero. Se non capisci il nord, dimentichi il sud, insegui il centro, per parlare in questo strano politichese che abbiamo. Non vai da nessuna parte, non cambi le cose, le rafforzi per quello che sono e dove non funzionano. Se metti contro i giovani e gli anziani senza distinguere le posizioni e i rapporti di forza, se sei maschio e maschilista, a me continuano a dire tira fuori le palle in televisione, io le palle non le tiro fuori, scusate. Cioè ho questo stile, non ce la faccio. Ma per questo non vuol dire essere meno rigorosi, meno duri se volete vuol dire riconoscere che forse anche questo approccio al potere alla politica è profondamente sbagliato e vorrei anche che si riconoscesse la differenza non si può parlare con imbarazzo di omofobia subemendare fino a più e non si può più l'autonomia delle persone, gli stili di vita guardate che per me è una cosa fondamentale Oppure ci dicono, per cambiare dovete ridurre il numero di vocaboli. Questo è un messaggio che do anche a Gianni Cuperlo, che stimo e gli voglio bene, che è accusato di essere troppo intellettuale, perché bisogna sembrare scemi, probabilmente. No, devi fare, usare meno parole, semplificare per farti capire. Ecco, invece noi, io penso che dobbiamo cercare di non parlare alla pancia, anche perché io non ho mai capito che cosa vuol dire parlare alla pancia. Provate, pausa teatrale, vi do qualche secondo per riflettere, cosa vuol dire parlare alla pancia, guardate che strano, dei ventriloghi incontrare, cosa vuol dire? Non ha senso in italiano parlare alla pancia, vuol dire stare, insomma, o è una pratica ma non... è ancora presto, insomma, la serata è lunga, parlare alla pancia, io vorrei che noi guardassimo negli occhi le persone, mi sembra questo è italiano corretto e mi sembra funzionare di più quello che dobbiamo fare. E non cambi nemmeno se aspetti il premio di maggioranza con la lista bloccata, ancora qualcuno forse si è affezionato, perché non vuoi coinvolgere gli elettori, se cerchi sempre di moderare il tuo messaggio, per esempio, non so se avete notato, ma sono anni che la, noi non parliamo più di uguaglianza, parliamo di equità, un eufemismo, perché uguaglianza è troppo impegnativa, è troppo forte, ci sembra una di quelle passioni di tocci che poi cambiano le cose. Oppure parliamo di merito solo per le persone che ce la fanno, per quelli fortunati, anche questo guardate che è è una parte del problema, perché noi dobbiamo fare crescere tutti e questa è la sfida che certo deve premiare il merito, ma lo deve fare sapendo che è un fatto relazionale, che è un talento che abbiamo ricevuto, che è un'opportunità che deve essere condivisa con gli altri. E allora io penso che questo desiderio che abbiamo di cambiamento noi lo dobbiamo rivolgere a tutti, dobbiamo chiedere di pagare le tasse anche se abbiamo questa strana alleanza che ci impedisce di usare troppo l'argomento perché c'è qualcuno che si offende. Ma anche di abbassare le tasse, Quella è giuste. Abbiamo fatto tutta estate a cercare di spiegare che noi non abbiamo niente contro l'IMU di per sé, ma avevamo detto e crediamo che si debbano abbassare le tasse sul lavoro, che si debba premiare la produzione, che ci si debba rivolgere. Prima ne parlavo con i colleghi parlamentari che saluto tutti insieme. Sono pochi, ma sono anzi, sono pochissimi, ma ottimi. Neanche pochi, ma buoni. Sono fantastici. No, noi dobbiamo. Ma io. Ho un problema, cosa andiamo a raccontare agli imprenditori piccoli, medi, a quelli grandi, ai lavoratori? Guardate che è una situazione di, di impasse notevole anche nella relazione politica. Ecco, dicevo, tutto questo messaggio lo dobbiamo rivolgere al nostro esterno, io penso che il Partito Democratico sia il posto in cui farlo, e lo dico a chi ha votato Grillo, a chi non ci crede più. L'unico posto dove c'è un dibattito organizzato, dove uno come me, che ha avuto delle posizioni molto radicali, molto dure, può candidarsi alla segreteria, può confrontarsi, e lo possiamo fare tutti, non cediamo alla sovranità che abbiamo. Ve lo chiedo per favore, non per me, lo chiedo a tutti quanti. Questo è uno spazio politico organizzato, dove... Potremmo essere meglio ospitati, questa è la nostra sfida, ma che dobbiamo fare vivere. Allora noi ci rivolgiamo a tutti quanti quelli che sono delusi, ma anche agli ottimisti e spesso sono la stessa persona. I più delusi sono anche i più ottimisti, pensateci. Ai movimentisti di oggi, quelli che ho già citato, e agli iscritti da sempre, quelli che vengono da una storia gloriosa, negli altri partiti, che per me non sono solo, fatemelo dire che è un'occasione ghiotta per dirlo, non sono solo il PC e la DC. Io lo dico sempre, ma penso che del partito socialista italiano, del partito repubblicano, per farne... oppure della grandiosa tradizione europea, quantomeno, no? dei verdi, noi dovremmo avere rispetto, ascolto e attenzione, perché ci siamo persi di vista, insomma, da questo punto di vista. Ecco, allora, io dico, anche i neonati, li chiamiamo nativi del PD, che sembra una roba strana, ma sono persone normali, eh? cioè sono, sono quelli che credono nell'ulivo, che si sono iscritte dopo tutte queste lunghe storie, ecco, a, lui, a loro noi ci rivolgiamo con una garanzia che con noi le larghe intese non andrebbero molto avanti, lo dico così, e che con noi cambierebbe tutto il gruppo dirigente. Per un attimo, provate. Eh, non sono tanti che possono permetterlo, E lo facciamo, guardate, con i... pensando più che al civati che di per sé, insomma, vale quanto vale, al Civoti, che è una mossa geniale dal punto di vista comunicativo. Perché l'idea è fare votare voi, nel senso che votate voi stessi, che votate Ellie, Walter, Andrea, che votate Stefano Catone, che ha quel cognome è autorevole perché raccoglierà tutti i contributi alla mozione, è un censore, è un ragazzo amabile. Votate per voi, votate per i circoli votate per quelli che non sono in tv nei talk show liberateci da segretario ci andrò il meno possibile adesso devo perché sennò no non mi vedono sapete come funziona quelli che sono dietro lo schermo come dire da questa parte che sono schermati per la politica parliamo è una sensazione che hanno tutti quelli che vanno in quelle sedi parliamo una lingua nostra fuori urlano tutti sono tutti arrabbiati con noi e noi abbracciamo gasparri no, per dire Eh no perché cosa devi fare sei alleato io ve la metto lì dura, ma è così. No, per dire che parliamo un linguaggio, abbiamo questa eh, aspettiamo la dichiarazione di Brunetta che si sveglia prestissimo, Brunetta. E rispondiamo e siamo, abbiamo segnato un gol contro Brunet, ha risposto Fassina benissimo. La gente fuori, secondo me, non segue tanto il ping pong. Vorrebbe capire che direzione vogliamo dare alle cose. E allora dicevo facciamo questo cambiamento che è un cambiamento radicale e per molti incomprensibile. Spesso ne fanno delle cose che dico, una caricatura, per me alcune volte devo dire inaccettabile, però facciamolo con questo stile, ve lo chiedo e lo chiedo a tutti quelli che parteciperanno a questi 50 giorni di corsa, facciamolo con uno stile che sia anche un po' liberatorio, senza sbattere le porte, basta accompagnarle per chiudere delle stagioni, facendo, posso dirlo, senza nemmeno fare gli stronzi, che si può fare senza usare toni esagerati perché non si capiscono le cose senza alzare troppo il volume ma per definire bene i concetti per capire dove incardinare dove mettere le nostre cose e però nemmeno accettando tutto quanto lo dico come rispetto per i nostri lettori eh, come elemento di, anche di, di attenzione di salvaguardia rispetto a una politica che deve essere coerente c'è un bel episodio di Paolo Nori nel suo ultimo libro in cui ricorda di come la parola d'onore vada mantenuta no? se si usa l'espressione parola d'onore eh, bisogna che questa parola d'onore la rispettiamo in modo religioso è l'unica cosa che abbiamo è l'unica cosa che fonda la nostra credibilità è l'unica cosa che possiamo riportare la prossima volta pensiamoci e allora io finirei con un messaggio di speranza per tutti noi noi vinceremo ma lo faremo con serenità e lo faremo perché perché abbiamo, bisogno, perché abbiamo bisogno di un partito democratico, ve lo immaginate? Un partito democratico come lo, immagini, come lo sogniamo? Con i circoli che sono coinvolti, con le persone che si possono iscrivere da sole, di persona personalmente, dice Montalbano, no? C'è bisogno di fare in cento, te con persone che discutono, che sono informate puntualmente delle cose che devono fare, di cui si discute a Roma, la posizione sugli F35, non la so io, figuriamoci voi qual è quella del PD, io ne ho una in mente, la troverete nei nostri documenti, che possano discutere della riforma della Costituzione tutti insieme, a tu per tu con i nostri dirigenti, con i nostri parlamentari, che possano discutere di Europa, pensate, che possano spingersi, come si augurava, augurava Tocci prima, alla comprensione del mondo, è sparito il mondo. Le nostre migliori intelligenze sono, sono all'estero, ci sono state per studiare, hanno avuto esperienze lavorative in tutti i campi. E noi non parliamo mai di quello che abbiamo intorno, siamo sorpresi dall'esistenza di Lampedusa. È uno shock per noi, Lampedusa. È uno shock per noi la rivoluzione dei ragazzi nel Mediterraneo. È uno shock perché siamo riparati in un provincialismo omicidiale. Ve lo dice uno che abita vicino ad Arcore, per cui capite no? nel cuore della sottocultura di questi anni. Però noi dobbiamo riaprire quello sguardo sul mondo, sulle cose che non funzionano, sui grandi processi che ci accompagnano e che ci hanno già trasformato. E poi dobbiamo fare un tentativo in questo eh, periodo, fino all'8 di dicembre, in cui tutti andremo a votare per il Civoti. Il tentativo è quello di accendere le luci, di, cioè quel bel libro, le mille luci di New York, e noi ne abbiamo ancora di più in Italia di luci da accendere. La prima delle quali è quella che riguarda gli scandali. Perché bisogna ripartire da lì, da Molfetta, da questo porto di Molfetta, da quella storia terribile. Dall'Andrangheta Milano, dall'Andrangheta Milano, vedo Elena Gentile, la Puglia bella e anche a volte dolorosa però quando ci sono queste storie. L'Andrangheta Milano però, perché non è solo un problema di nord e sud, ci abbiamo giocato fin troppo con questo schematismo, no? tutti quanti. Partire dalle cose che riguardano la giustizia, io trovo veramente... Non sono un giustizialista, no? anzi sono uno molto garantista, però che nessuno si, si scomponga perché il nostro principale alleato nella formula doppia che vi dicevo prima, no? Berlusconi, Alfano eccetera, abbia ricevuto un rinvio a giudizio per la compravendita dei senatori, a me sembra un fatto enorme, cioè, a me se davvero, lo dico per rispetto, cioè, pensate, io ogni tanto... Perdonatemi una battuta, ma io penso a quanto deve essere incazzato Prodi, cioè, ne abbiamo combinate noi di tutti i colori, quegli altri facevano queste cose, cioè deve essere, bisogna far, dargli, ridargli la tessera numero uno del 2014, ma bisogna convincerlo, bisogna insistere parecchio. E quindi da queste luci da accendere partono dalle cose che non funzionano, dagli ordini, le corporazioni, la nostra mozione delle 69 pagine se ne parla tantissimo di questa cosa da cambiare, a proposito di cambiamenti. E poi bisogna però fare in modo anche di parlare delle opportunità che ci sono, parlare un po' meno degli stipendi e delle pensioni d'oro, anche perché li vogliamo ridimensionare o togliere, e parlare dell'età dell'oro, dello sguardo dei nostri ragazzi. Ma li avete visti? Cioè, Io sono considerato un giovane nel PD, che è una condizione straordinaria, perché nel PD tu sei giovane per sempre, è una formula, no, Cooper è un ragazzo, Gerenzi è un, no, un Pierino, si dice anche di me, sono tutti giovani. Ma i giovani veri c'hanno vent'anni, ti guardano con gli occhi sgranati, sono preoccupati e nello stesso tempo c'hanno un'energia che noi abbiamo perso, che stiamo mediando, noi sono vent'anni che mediamo, ti passa la poesia, ti spoetizzi, diceva Gianni Brera. I ragazzi non sono spoetizzati, li stiamo spoetizzando noi e a loro dobbiamo dedicare questo congresso e dobbiamo farlo ancora pensando alla qualità che c'è in questo paese, che viene mortificata sempre. Io per esempio penso che della pubblica amministrazione bisogna, si debba cambiare tantissimo, però francamente che gli statali siano sempre così trattati come se fossero dei fanulloni, una cosa incivile. Cioè io non so se avete visto nelle cronache di questi giorni. Chi è come Lucrezia ha fatto l'assessore sa che ci sono quelli che non lavorano, ma ci sono anche quelli che rischiano addirittura, non solo che lavorano molto. E allora guardare lo, guardare, ricambiare lo sguardo delle persone, delle famiglie, di chi ci prova, di chi rischia, delle imprese. Io nella mozione l'ho scritto, insomma noi ci rivolgiamo a chi rischia, in due sensi, in chi è in difficoltà, a chi è in difficoltà e a chi ha provato a investire dei soldi. Guardate in Italia non conviene rischiare e questo è già un fatto drammatico che volevo riportarvi. E Poi se posso fare un, l'unico passaggio personale di questa campagna... Io vorrei ringraziare la mia compagna che sta sopportando il fatto di non vedermi. Forse è un'opportunità, devo dire la verità. Cioè, lei è contenta, non lo... però non lo vuole dire. E soprattutto, volevo fare una cosa che non è retorica, perché è l'unica cosa straordinaria e riducibile nella mia vita: che è dare un pensiero, mandare un pensiero a mia figlia. Che compie un anno. No, ma non applaudite perché il segreto arriva dopo. Quella era facile, compie un anno fra qualche giorno. E allora ho pensato venendo qui che lei non mi voterà mai pensate, no ma anche per lei è liberatorio insomma sto facendo del bene a casa lei non mi voterà perché io ho 18 anni, quando lei avrà 18 anni io spero che allora si potrà votare a 16 ma Pippo Civati non sarà più candidato pensate un po', non voglio perpetuare la mia carriera per sempre e questo è già un primo messaggio e quindi ricorderanno lei io andavo all'asilo, papà era candidato poi ha smesso e giuro, e prendo un impegno qui non diventerò direttore di un asl o di un consorzio dell'acqua, cercherò un lavoro e iniziamo fin da ora e però vorrei davvero che facessimo questo esperimento che io ho messo in toni scherzosi per ricordare delle persone a cui voglio bene eh, però facciamolo l'esperimento di pensare a cosa succede fra 18, 20, 30 anni pensiamo a quello che possiamo fare ora, se è all'altezza di questa sfida pensiamo che io vorrei che questo paese fra almeno fra qualche anno potremo dirlo nostro, anzi per rimanere sul tema del passaggio generazionale potremmo dirlo loro cioè a loro che lo dobbiamo consegnare e guardate che ci ho pensato spesso, io mi sono candidato tanto tempo fa ma insomma il vero motivo per cui ci si candida a questa cosa che è la più pazza del mondo se ci pensate il segretario del PD è un fatto umano, esistenziale, devastante fanno carriera i vice, è una cosa insopportabile anche questa è dura, tu lavori quattro anni e poi se lo, fai, se lo fai è solo per questo motivo, ed è solo per questo motivo che mi candido io, ma soprattutto vi candidate voi a guidare il più grande partito, io spero ancora, del centro-sinistra di questo paese. Per cui vi ringrazio di cuore, vi ringrazio di essere stati qui e adesso organizzati però, mi raccomando vi abbraccio tutti, vi saluto a uno a uno qua sotto, grazie ancora